Ovviamente sta proseguendo in soteriologia, dove si parlerà del Vangelo di Cristo, veramente inserito nel contesto, nella, nella teologia, nella Valachà, dell'epoca, ovviamente eh, dagli albori dell'era cristiana, nel contesto di Israele. Siamo al capitolo 13, capitolo 13, versetto 14 e anche il versetto 15. Il contesto è già conosciutissimo da tutti, abbiamo la famosa lavanda dei piedi. Sapete che nel Vangelo di Giovanni la, il racconto della, della cena è polarizzato, polarizzata proprio sulla lavanda dei piedi, un rito che richiama a, al background sacerdotale del Vangelo di Giovanni. E quindi è in questo contesto, in quest'ottica, eh, che noi dobbiamo vedere il comando di Gesù e cercare, anche se è possibile, indirettamente, di eliminare alcune. Alcuni equivoci che sono sorti lungo i secoli. Se dunque io, signore e maestro, il grande Rabban ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io a voi. Quindi c'è un comando. Lavarsi i piedi. Chi lava i piedi? Due cose dobbiamo vedere. Chi lava i piedi? Gesù lava i piedi all'interno della cena, non all'inizio o alla fine, all'interno della cena. La focalizzazione di Giovanni è proprio su questo, durante la cena. All'inizio si poteva capire, alla fine si può capire, per motivi di riti di purificazione, ma all'interno della cena è un unicum, tipicamente gesuano. Li lava Gesù. Li lava non a dodici persone raccogliticce, non a dodici non ebrei, appartenenti ad altra religione, ad altri popoli. Li lava alla crema di Israele ai dodici apostoli. E il comando che dà agli apostoli è di lavarsi i piedi gli uni gli altri, non di andarli a lavare in giro. Il testo dice così, Capisco che sia stato un po' equivocato, ma noi che dobbiamo fare alla ca e non guardiamo alla teologia, no, dobbiamo essere fedeli al mandato. Se dunque io, che sono il Signore, il Kyrios, il tetragramma incarnato, e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, non dovete andare a lavare i piedi agli altri. E cosa significa lavare i piedi? Significa, eh, al di là del discorso della purificazione, perché poi voi sapete, dice, ma io allora Pietro non si voleva fare lavare i piedi, e allora Gesù dice, se tu, non ti, se tu non ti fai lavare i piedi non avrai mai parte alcuna. E allora Pietro come al solito esagera e dice, eh, allora anche il capo, cioè fammi la doccia potremmo dire noi, e Gesù dice, no, non ne hai bisogno perché vi siete già fatti la purificazione con la mia parola, con l'accoglienza della mia parola, e questo riguarda un po' anche noi. Però il comando di lavarsi i piedi gli uni gli altri è un comando che gli apostoli devono fare agli altri apostoli, per certificare un dato di coesione, ma soprattutto un'altra cosa importantissima. E le propongo alla vostra attenzione, alla vostra carità. Lavare i piedi a chi è inferiore è un fatto meritorio, ma lasciarsi lavare i piedi da chi è superiore, facciamo fatica ad accettarlo, come tu che sei signore lavi i piedi di me, sono io che li devo lavare a te, questa è l'ottica umana, nell'ottica di Gesù per la coesione del corpo apostolico, ripeto, tra di loro, la domanda poi che ci dobbiamo porre è, ma si sono poi lavati i piedi gli uni gli altri, gli apostoli, nel loro, nella loro vita dopo l'ascensione di Cristo, dopo la missione di Pentecoste? Si sono davvero lavati i piedi? La risposta è sì, ma l'abbiamo in atti degli apostoli, che non è proprio attinente con la tradizione giovannista o giovanea che dir si voglia. Però... Il primo motivo è per creare coesione, il secondo motivo è per creare condizioni di servizio. Il servizio più, eh, più infimo, che era quello dello schiavo, che quando arrivava il padrone gli lavava i piedi. Solo che qui le parti ci sono rivoltate. Abbiamo, ecco la domanda che noi dobbiamo fare agli apostoli, avete. Quindi abbiamo l'umiltà di lasciarci lavare, di farci mettere le mani addosso da Dio, o per orgoglio vogliamo essere noi a servire Lui e non farci servire. Ecco, Quindi se lo applichiamo a noi, primo livello di applicazione, dobbiamo avere l'umiltà di farci lavare i piedi, anche se nella nostra ottica siamo noi che dobbiamo fare il servizio a Dio. Ed è una verità. Ma c'è un'altra verità, sei disposto a farti mettere le mani addosso? Qui eh, l'uomo comincia a fare difficoltà. Perché ci sono delle zone della nostra vita che sono talmente recondite che nemmeno noi vogliamo renderle palesi a noi stessi. E siamo gelosi di queste cose. Siamo gelosi anche di Dio. Di un Dio che esiste ma che non vediamo. E sempre Giovanni dice, se mi servite e mi ubbidete, mi ubbidite davvero, allora voi mi amate, anche se non vedete. Lo dice Giovanni. Ma la seconda cosa è ancora più importante, che non è l'applicazione a noi quella si può sempre fare per qualunque brano biblico, è il contesto, dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Anche voi, vi ho dato questo esempio, affinché anche voi facciate come io ho fatto. Quindi queste, questo comando di lavare i piedi non è un comando che è dato a noi direttamente, lo possiamo applicare a noi, non, non farebbe certo male, non farà certo male, ma se vogliamo dire le cose come sono, o meno come sono le, le, le ziologie, le protologie di questi comandi, vediamo che questo è un comando che lui ha dato agli Apostoli, perché sull'esempio di Cristo, che ha dato la vita per gli altri, per loro, anche loro diano la vita come dei servi, per i loro confratelli, per gli altri undici. Forse anche per riuscire a, questa è una mia opinione, ma, e soffregata anche dai da vostri ricordi di lettura, non erano molto coesi le 12-13 tribù di Israele, 12 perché il dodicesimo patriarca, no, è Giuseppe, però Giuseppe non ha una tribù, c'è cioè Efraim Menas e Menashe, che sono due, quindi e per quello ho detto 12-13. Non ci fu una grande coesione tra l'antico Israele. Le tribù, le tribù non si sono lavati i piedi gli uni e gli altri. Questo nuovo Israele, e così vi finisco, finisco il video e vi ringrazio e vi saluto, con questa, con questa immagine, il nuovo Israele, perché all'epoca, in soteriologia l'abbiamo visto, si pensava di ricreare questo nuovo Israele da Israele con questi gruppi di 12-15 eh, israeliti, dopo la purificazione, la vittoria contro l'occupazione occupa, romana, eh, dovevano sorgere queste... queste queste sinergie su criteri che nell'antichità non furono assolutamente eh, soddisfatti e non furono paradigmatici e quindi ed è per quello che eh, questo senso di ulteriore coesione in, questi, in questo gruppo che è, è poi da lì sì che nacque davvero il nuovo Israele, ebbene, eh ubbidirono a questo comando. Passarono, quindi passarono oltre i loro caratteri, ricordiamoci gli scontri tra Giacomo e Paolo, ricordiamoci gli scontri tra Paolo e Pietro, però sempre con una missione comune, la glorificazione del nome di Dio, senza gelosie, divergenze ma senza gelosie, e davvero il lavaggio dei piedi gli umiliati. Tant'è che hanno lavato col sangue, noi crediamo in una chiesa apostolica fondata sulla testimonianza degli Apostoli e sul loro martirio. Quindi si sono lavati i piedi gli uni gli altri, fino a dare il sangue per noi. Ciao e alla prossima!